Siamo con Davide Gomba al Salone di Torino, al Salone del Libro chiaramente di Torino. Eh, lui è l'organizzatore di Make Fire e, e adesso ci spiegherà quello che è il suo grande progetto. È un progetto a cui lui sta lavorando e che tra l'altro avrà un evento importantissimo nei giorni che 4, mi sembra 4-5 e giugno, ma ci spiegherà meglio lui. Assolutamente. Allora, Davide, raccontaci. Allora, Maker è un, è un evento che racconta gli inventori gli smanettoni creativi che quest'anno è organizzato da Torino Incontra per Camera di Commercio di Torino il 4 e il 5 giugno al Padiglione 3 di Torino Esposizioni la troveremo grandi e piccole innovazioni, molte scuole che portano il lavoro dei ragazzi molte aziende che innovano ogni giorno in Piemonte e nel nord Italia e un sacco di eh, esperienze che vengono portate da vari attori sul territorio uno su tutti il gruppo Rete del Sermic che porta alcune macchine che hanno installato in giro per il mondo per aiutare persone in difficoltà da frequentare Ligoriferi solari, ne portano uno che stanno sviluppando, a macchine che trasformano in ambienti molto caldi l'aria in acqua, fino a serre di acquaponica e idroponica. Scusami, la... c'è. Aria in acqua, hai detto? Sì, è una ricerca che il gruppo Rete sta portando avanti col Politecnico. Ci saranno Rinaldo Casalis e Roberto Verzino, che lo racconteranno meglio di me. Sì. Assolutamente. Ci sarà ovviamente Massimo Banzi di Arduino, che ci racconterà un'esperienza tutta piemontese di innovazione dal basso. La schedina elettronica, su cui molti dei robottini che useremo per erogare percorsi informativi per bambini sono basati. Ci saranno molte stampanti 3D, ci sarà un grande dronodromo in cui le persone si potranno cimentare nel guidare un drone o potranno vedere dei piloti professionisti eh, fare delle evoluzioni oppure raccontare in che modo questo tipo di tecnologia sta cambiando per esempio eh, il mondo del, de, dell'analisi dei cataclismi, insomma la, la gestione delle emergenze. Quindi l'innovazione a tutto tondo, anche l'innovazione dal basso.